Buonasera a tutti, oggi sono veramente molto contento di essere qui finalmente perché non tanto, Ilario, dobbiamo dire che siamo tutti tamponati perché tra siamo, siamo non... tutti tamponati. Eh, no, no, ecco, perché... perché se no chi si sarebbe mai avvicinato <ride> cioè, Che tu tutte le sere vai in nightclub, mi una vita, c'è mia moglie collegata le gambe. Ah no, che ah, mi vede che sto no. a casa. No, dunque, sono veramente molto contento perché innanzitutto ho l'occasione di fare i complimenti a tutti quelli che hanno vinto questo mese e so quanto è importante avere questa gratificazione dopo aver fatto veramente un buon lavoro nel mese, diciamo che questo è un momento di coronamento di quel buon lavoro e sono convinto che ognuno di voi che ha vinto ne sarà veramente, ne sarà veramente soddisfatto. Bene, inoltre ho una buona notizia, insomma, ormai ci siamo un po' abituati, però secondo me è sempre una buona notizia. Abbiamo deciso di essere in campagna pubblicitaria nel, nei prossimi giorni, esattamente per tre settimane, sono circa 180 passaggi sui canali Rai, quindi Rai News, Rai 1, Rai 2, Rai 3, e le settimane sono dal 16, quindi da... Dal prossimo 16 maggio al 29 maggio le prime due settimane e poi ci sarà la terza settimana che va dal 6 giugno al 12 giugno. Abbiamo escluso dalla campagna pubblicitaria i sabati e le domeniche perché visto appunto ormai questo allentamento, grazie a Dio, di questa, eh, di, questa, diciamo, di questo virus che ci ha un po' tenuto, tenuti eh, chiusi. E probabilmente, molto probabilmente sia la domenica la gente andrà fuori quindi pochi vedranno domenica allora abbiamo voluto concentrare quei 180 passaggi appunto nei 5 giorni di ogni settimana <clears throat> bene, a proposito di questo io vorrei dirvi così perché non mi stancherò mai di farlo quindi lo faccio anche questa sera magari vi, vi annoio qualche volta però lo voglio fare anche questa sera e, noi, come sapete siamo ormai al quarantesimo anno di attività e in tutti questi anni ci siamo guadagnati la, la credibilità di tutti i nostri clienti, ce la siamo guadagnati come? Ovviamente facendo un'attività professionale, seria, trasparente e questo ha fatto sì che questa credibilità porta spesso tutti i nostri clienti a chiamarci oppure entrare nelle nostre agenzie e, oppure mandarci dei form <coughs> De, facendoci presente il loro desiderio di vendere la loro casa. Ecco, questa per noi è una grande opportunità alla quale sono convinto che noi rispondiamo sempre al massimo livello ma è importante, vorrei sottolineare anche questo che sappiamo che quando succede questo e a noi succede spesso grazie appunto al nostro buon lavoro di tutti questi anni noi saltiamo a pie pari un'attività che richiede veramente un impegno importante che sarebbe appunto la ricerca degli immobili appunto per poterli poi porre in vendita ecco quindi noi riusciamo a saltarla a pie pari attraverso appunto l'opportunità che i nostri clienti eh, grazie alla, alla credibilità che ci siamo guadagnati ci danno e allora veramente non mi stanco mai di, raccom non mi stancherò mai di raccomandarvi di alzare sempre di più l'asticella di attenzione verso i nostri clienti i nostri clienti dovranno essere soddisfatti, dovranno darci l'incarico sempre con maggiore fiducia perché devono sapere che noi siamo sempre e completamente a loro disposizione per far sì che il loro immobile sia venduto nel modo migliore e nel tempo necessario ma giusto affinché loro possano realizzare il loro desiderio, ecco questo eh, so che ve l'ho già detto tante altre volte, ma continuerò a, a, a volervelo dire perché l'asticella, eh, alzare l'asticella dell'attenzione verso i nostri clienti, eh, fa sempre bene, fa sempre bene. Quindi eh, abituiamoci come il salto in alto: no? ogni tanto uno alza l'asticella, ecco. facciamo così anche noi. E sicuramente tutto quello che di bello ho sentito questa sera: gente soddisfatta, contenta di aver vinto, sicuramente continuerà ad esserci sempre di più, sempre con migliori risultati, sempre e soprattutto con maggiore soddisfazione professionale, che anche quella dirà di risultati, è una parte importante della nostra vita professionale. Bene, grazie ancora dell'attenzione che mi avete dedicato in ultimo, mi hanno messo in ultimo, però insomma sono contento eh, di, di essere qui. Eh, insomma, è l'ultimo, no, sperando è sperando, cioè. sperando sempre che abbiano atteso la, la, la, la, la mia voce, insomma, no, eh, è, il picco, c'è proprio il picco, adesso, momento, adesso lo, lo, verificheremo, <ride> lo verificheremo. Bene, grazie ancora a tutti, un caro abbraccio e spero di incontrarvi anche presto, magari anche fisicamente, non più solo attraverso la tecnologia, perché insomma, ormai veramente sono passati troppi mesi che non riesco a vedere. La mia grande famiglia, la mia seconda grande famiglia. Grazie ancora e di Mi nuovo buonasera a tutti. Saluti a tutti, un saluto a tutti, Salute. Abbraccio Salute. un abbraccio. Ciao.